Zombie Apocalypse, ciao a tutte e ciao a tutti, nuovo video Get 32mi questa volta. Stavolta ho veramente voluto fare questo Gat 3M perché ehm, ci trovo tanto, poi ho detto siccome che oramai questo canale, anzi, era tanto che si chiama Merony eh, Official Channel Makeup 88 ho detto perché eh, se devo fare altri contenuti non faccio contenuti di trucco e così eccomi qui accontentata sia voi accontentatevi anche voi perché questo è un canale di trucco appunto e vabbè senza troppe ciance eh, questo è un Review With Me dove si parla un po' delle recensioni dei prodotti che sto usando off camera quando non registro i video farò un trucco non tanto elaborato una cosa shoeshue alla veloce Primis, allora, PS mm, Già vi dico che non velocizzerò il video Perché starò tantissimo a parlare Però, eh, solo per parlarvi dei prodotti Che mi piacciono di più a me Non sono molti, ma non sono neanche pochi eh, Mi riferisco alle palette Alla palette che sto utilizzando io Sia questa qui Della eh, Sopix Extra Spice Che sia questa qua Di Flawless 4 Cioè, sarebbe questa qui e, mm, scrivono tutte e due molto bene e devo dire la verità arrivano fino a sera quindi top mi stavano veramente piacendo tanto ehm, non durano 24 ore come, suol dire, come ho sentito dire altre persone ma durano il giusto tempo che uno deve andare a struccarsi e tutto quanto ehm, durano, allora, fate conto che a volte mi trucco alle mattina, alla mattina verso le 9-11 10 -11, e a mezzogiorno barra luna il trucco ancora lì intatto quindi grey top promossa perché sì tante volte mi trucco verso quell'ora poi tra le, tra le 9 e le 10 e poi il trucco ovviamente rimane lì finché poi lo vado a rimuovere ovviamente allora come palette volevo truccarmi o con questa qui che non sono ancora indecisa o con l'extra spice Sofì. mi sa che mi trucco con questa qua perché è troppo bella non mi ricordo più quali sono i colori perché ho usato anche altre palette che sarebbe questa qui. Questa qui di Opulence di Zoeva, questa. Come l'ho messa anche un treno, ok. Questa qua di Zoeva, vedete? Bellissima. Vabbè, senza perdereci troppe chiacchiere vado ad utilizzare Everyday, che sarebbe questo colore qua, questo. Però prima vado a mettermi il correttore perché ne ho bisogno un goccino almeno un goccino me lo metto perché voglio evitare di sblocchiare la palpebra ok poco, poco per fare un po per formare meglio il uh, come dire l'ombretto per farlo scrivere un po' meglio e niente scusate però lo specchio qui e mi viene un po' male sono messo in una posizione che non è il massimo perché mettendo la luce mi metterei in maniera molto scomoda se sono qua di fronte a voi siete appoggiati tra l'altro sopra, sopra lo scaffale della mia scrivania ecco perché barra computer e niente ragazze questo è, è il trucco che sto, facendo, che sto per eseguire oggi io. questo coratore mi sta piacendo tantissimo della L'Oreal L'Oreal cos'è? infallibile 300, 327 cashmere e, è buono diciamo che le, come prodotto per me è valido molte ho sentito dire anzi molte una, una, una solamente una in croce ho sentito dire che a lei non fa lo stesso effetto che fanno che fa a me o altre persone boh, non so non vorrei dire bagianate ma ho sentito così che lei le fa fastidio, non le dura niente. Boh, vabbè, a me non è così. quindi Non lo so. Og vabbè, ogni opinione è soggettiva, ragazze. Non è che voglio prendere tutto alla al... All non faccio nomi perché non mi ricordo neanche che che, che l'ha detto. Boh. E niente. Comunque, questo correttore è strabuono. Mi piace un sacco. Forse ad altre persone non durerà. Ma a me dura. Ma andranno nelle pieghette altre persone a me nelle pieghette sinceramente non mi va a meno che non vado lì a lacrimare allora sì, buon... buonanotte si sì, ci sto mettendo un po' di tempo a spantegare questo prodotto sulla palpebra ma è quello che devo fare se sennò... no. buonanotte lì se sentite scriverà, non è la porta ma bensì è la sedia quindi non ci fate caso questo prodotto è molto buono sì. poi vado a metterlo anche nelle, nelle occhiaie che non è a caso di stare lì a fare troppe ciance allora se è troppo dove avrei messo il ok pennello la sfumatura ecco qua, prego questo è il pennello di sfumatura si vede? si? Sì? si sì, si vede e vado con everyday ve lo faccio rivedere per non stare a fare il, il close up e day eccolo qua e ne prendo una bella quantità industriale ok lo poggio qua se non faccio casini e ecco qua non si vedrà una mano mazza questo correttore lo metto a posto va? qui faccio in modo che si veda tutto Dovrei mettere una luce, aspettate un secondo, che non è detto che riesco. Aspettate un attimo, mm, non lo so se ci riesco. Allora, qua sono invece cercata. Una luce in modo che mi aiuti un po'. ok, forse così ci riesco, non lo so, non è detto però ci voglio provare allora, ehm, dunque si, sì, lo so, da una parte è buio e dall'altra è... nulla, sto facendo casini su casini quindi nulla cosa volevo combinare? volevo solamente mettere un po' di luce ma vedo che fa un po' di buio da questa parte dall'altra è... come dire c'è la luce, no, non è il caso, meglio che chiudo perché qui mi pare che sto combinando solo pasticci Comunque questa palette scrive abbastanza bene, mi piace E vi dicevo come prima, dura tantissimo, fino a sera Fino a sera no, però ti ho detto tra un mese, giorno e l'uno ancora devo strutturare Quindi ha, perform ha performato abbastanza bene Scrive molto bene e dura il tempo che Vado ad andare ancora a, a struccarmi, quindi top, mi piace. Cos'altro vado a mettere adesso qua con te la sfumare perché la voglio la base è bella, pulita e nitida. Allora, qua vi avvicino un po' perché non voglio farvi vedere ma non voglio neanche che ok siete messi in una posizione proprio scomodissima io non lo so perché oh. poi poi poi cos'altro devo fare allora aspettate un secondo, torno su so. allora, vi ho posizionati in un'altra maniera vediamo se così funziona questo video, perché non è detto magari mi sbaglio eh, però ho voluto mettervi in una maniera più accettabile possibile ok, poi cos'altro devo fare? Eh, prendere eh, un altro ombretto che è romance sarebbe questo qua questo vedete questo qua ah, non si vedrà mai una mazza aspettate un secondo ok no così è troppo questo qua comunque questo um, questo questo colore qua romance vedete molto molto bello già yeah. guarda che lo spicchio perché io, tra l'altro dalla fotocamera non è che vedo che anche però ci voglio provare lo stesso a fare questo make up look non troppo elaborato. Che poi, una volta che dico così, si eh, diventa un altro make up diverso. E non capisco il perché. Boh. adesso vado con un altro um, colore dopo di questo e, um, vado ad applicare quale allora un attimo che prendo una salviettina per pulire questo che ho um, decisamente allora Dunque, dunque, cosa devo fare qui? Eh, allora, mulet, sì, questo qua, sarebbe questo. Ho preso questo adesso, e vedete? Questo qua, mulet, non so comunque come si pronuncia però c'è comunque questo qui, che vedete voi. la seconda basso abbasso. Okay. Mm. Non è il massimo come mi accava, eh, però ci voglio provare in tutti i sensi se riesco, allora di qua provo a prelevare un bel ah no cosa sto facendo, sto pasticciando andare no vabbè aspettate così sembro pestata anche no grazie così sembro pestata quindi no sta succedendo poi, perché sono così? Boh. così sembra ancora più pestata peggio di così e si muore avremmo dato un pugno, però vabbè. facciamoci quattro risate. <ride> ok. E poi, cosa fare ancora? Andiamo a dimascara, va? Andiamo a dimascara come mascara, allora questi ombretti fanno il so, bel lavoro solo facile da dire una cosa perché siete storte? Non capisco, boh. siete storte? Vabbè, niente. Allora, per vivere tutta. Gli ombretti sono buoni, validi. Non c'è bisogno di prendere altre palette per spendere chissà quanti soldini. Però questa va... è più valida anche per iniziare. Per iniziare a truccarsi a pochi soldini. Questa qua vale tutti i soldi che, che, che ho speso io, quindi è topissima, va bene, è validissima per quanto riguardano le palette che ho avuto in tutti questi anni io, quindi va benissimo per truccarsi e anche cominciare a truccarsi, per gli adolescenti eh, e basta, va bene, non so altro cosa dire, perché va bene così per me. Poi, Altro dirvi, eh, mascara, anche questo, mi sta piacendo, eh, ovviamente il mio errore fa, eh, che mi focalizzo sempre è andare così e entra aria, quindi è sbagliato. Adesso lo apro, questo è della Rimmel Super Speed Volume Flash, che io tutto sto flash, non ce lo vedo perché ce avevo già di mio, le ciglia belle incurvate, perché le vado a pettinare sempre, anzi non uso scusate la lingua <ride> non uso il piegacino eh, perché io lo odio quello non mi piace però vado a utilizzare eh, prima il pettinino che ho utilizzato prima cioè, sarebbe questo per mm, tutte le mie cigliozzi e poi questo qui vedete questo pettinino e poi le vado a amalgamare bene con mascara è molto bella lavorarle bene quindi questo mascara non è la fregatura, però vedete come faccio io: faccio così, no? Dopo di fare così, vedete? Non so se mi spiego, così, e poi tirarlo bene fuori e ripulirlo bene perché sennò era troppo facile così, come fanno altre razze. Nessuna e imparato dai. Allora, adesso vado di mascara faccio silenzio e poi torno da voi non stoppo perché sennò è allucinante ecco qua è un passata l'ho fatta con voi ora stoppo la camera e la faccio dopo di voi cioè nel senso che Vabbè, siamo capiti. Toma. Allora, torno da voi, eccomi qui, rientrata. Dunque, sempre questo Infalibre L'Oreal um, Morton Concealer. Questo qui è Infalibre L'Oreal 327, anzi, colorazione cashmere, numerazione 327. Sarebbe questo qui, non si vedrà mai, ma io ci provo ad avvicinarlo. Eccolo qua, la telecamera e lo metto anche per le occhiaie onde evitare che venga un pastrucchio ecco qua allora questo è per il, no, è per il correttore vorrei metterlo ops mi sta cadendo la palette mi che la chiudo perché sennò conviene un pastrucchio ok questo correttore direi che lavora molto bene Le, si lavora molto bene con il prodotto oddio mi sta pizzicando una parte qui perché io non ho schiacciato un brufolo non volendo e quindi fa male cane pizzica come l'inferno vabbè no comment <ride> ok Adesso vado un'altra volta a mettere un altro po' di correzione perché sono piena di discolomie che è una cosa fantastica direi, vabbè. Anche qua vado di discolomie a togliere tutto quanto, togliere tutto perché così non si può più. Però se mettessi di più, eh, ecco qua così si sì, chiama bene, se sì, lo so non fate caso quello che c'è dietro, tanto poi andrò a rimettere tutto a posto, ok? se no combinavo un pasticcio, però poi mi trovo meglio così per fare quello che devo fare, tanto non devo uscirci in questo trucco così, però tanto per parlare un po' con voi farvi compagnia. Poi se a voi piace questo trucco, non è, mio, non è il mio problema, però sinceramente a me piace questo trucco e non è male perché siete così storte. Questo telefonino, boh, vabbè. Ah, ecco perché l'ho messo io storto, vabbè. E niente. Ok. Ora vado col fondotinta, che non sarà il massimo Lo devo mettere, perché altrimenti cosa l'ho comprata a fare? Eh, lo devo mettere allora, Un goccino Un pump, vedete, questo è della Vi ho fatto anche la recensione non mi dilungo di tanto, di qui Essence Stay Matte E questo qui sarebbe, vedete? Che ve l'ho recensito Ovviamente troppo ne ho messo vabbè e qua tops oh, stava cadendo anzi mi è caduto un pennello questo è lo stillo carvelino ops oh, stavate cadendo vabbè cosa ho fatto qui e boh non lo metto su tutta la faccia il fondotinta perché non è che mi fa tanto impazzire coprire tutto quanto come a modo di mascherone quindi ci vado cauta col fondotinta aspettate un attimo ok si sì. poi questo fondotinta non è male però almeno copre quello che deve coprire non copre molto perché non l'ho comprato per coprirmi di farmi diventare una, una, un pagliaccio però giusto per quando voglio coprire qualcosina da coprire non definitivamente però almeno ci vado con cautela già Sì, lo so sembro mascherone ma vi ripeto ragazzi non ho voglia di coprire troppo perché se no veramente guardate anche il collo andiamo a... a picchiettare ok a posto poi da come sono si sta già asciugando che bellezza come cipria vado a mettere questa questa qui non vi ho fatto la recensione ma ve la faccio direttamente qui non, non c'è nulla di male anzi non fa nulla dunque Rimmel, mi è piaciuta molto che poi la Rimmel di Cipria mh, Stay Matte, stay matte eh, numero colorazione 006 Beige, warm, warm beige, questo qua, eh, anche questo non è male, non mi secca per niente la pelle, anzi un pochettino, ma la utilizzo quando voglio fissare un po' meglio il make up se trovo dove ho messo il pennellino è meglio il pennello qua. questo uso sia per il bronzer che per la cipria e a me va bene per tutte le due e invece la cipria copre bene non ne metto molta anche se in questo momento sto facendo un'eccezione però vabbè me ne metto picchiettandola per non andare troppo a fare effetto torta ecco qua anche qui sul collo che mal di testa mi sta venendo questo è il mal di testa è no, curioso è veramente curioso questo mal di testa che mi sta venendo chissà perché boh. comunque niente ragazzi questo è il mio barra make up dunque ora vado di bronzer poi andiamo di illuminante allora come bronzer vado sempre lo stesso identico prodotto finché non lo finisco non ne compro altri ovviamente, tanto penso che ne avrò altri non lo so questo cos'è? Ecco qua tanto dove si apre? perché vedete che lo sto finendo? lo sto praticamente finendo non ne ho quasi più e lo devo andare a comprare ecco qua per non farlo cadere ve lo faccio vedere così, vedete, che ecco qua, dove ho messo il pennello, qui. ci puccia un po' dentro, senza far cadere niente, e ecco qua, ci ha fatto cadere qualcosa. se vedete sto guardando di, là perché, guardando di là perché ho un altro specchio oltre a quello della cam della telecamera e non vorrei fare danni comunque questo bronzer colora molto bene forse anche un po troppo però non mi dispiace anzi mi piace abbastanza e colora bene le guance le gote anzi le, maschule, le mascelle <ride> molto bello si sì. non sto facendo contouring perché non mi va però quasi quasi lo vorrei fare solo che io non sono molto capace però ci provo nel mio piccolo a fare di contouring ecco qua Già, che bello vero a me piaceva molto questo trucco Dai che non è uscito male alla fine Sì. Che bello Si sì, si sono Aspettate un secondo Allora Perché non voglio perdere tutto quello che ho Ok Altro che perdere tutto l'ambardante della terra che si è sbriciolata Ecco perché vado a chiuderlo E ci metto più tempo Poi Secondo me questa bronza è piaciuta un sacco Appena l'ho finita lo troverete nei prodotti finiti i make up se, Sempre se riuscirà a finirla Ma non li vedete Ma penso di riuscirci dai Siamo a buon punto Poi ehm, Cosa c'è? L'illuminangi Come che lo chiama Fabiana Lizzi? Sì vabbè qua mi si sta rompendo tutto Vabbè Dillominante lo metto questa della Makeup Revolution Highlighter. Questo qui non ha numero perché non lo so che è numero ha, non ne ho idea. Comunque highlighter di I, highlighter aiuto di make up revolution. Vedete? Wow, come si vede bene! <ride> si vede benissimo. Ora col di Tinus, col di Tino, ma noi vado a mettere un pochettino, poco a poco perché sennò veramente faccio effetto macchia parla di discoteca e non è che sia bello ok proprio questo qua lo vado a sfumare bene ok insomma non è il massimo come l'ho fatto io però il mio piccolo ci ho provato via oh mamma mia ma tu guarda che roba no vabbè ma cos'è sta roba qui che bella so, no e l'altro pennellino so dove è finito eccolo qua sono andata un po' a sproverare a sfumare di più perché sennò veramente è troppo e non mi piace l'effetto poi vale la richiudere questo ma lo chiudo dopo quando ho finito il video se no il video diventa troppo lungo intanto lo copro perché non voglio farle perdere troppa polvere non è che ci sia polvere però però ho detto tutto via non voglio stare qui a troppo a tirarla troppo per la lunga allora ehm... Cos'altro devo mettere? Ah, sì! Il... Ehm, non viene blush. Sì, blush. Bravissimi. Il blush ci vuole senz'altro. Se no cosa ho preso a fare? Questo pennello qua. Effetto arcobalenoso. Vedete? Che bello. Meraviglioso. Blush Maxi Blush della Rimmel. Numero 003 Wild Card. Questo qui non si vedrà mai niente, ma io ve lo avvicino no così no, così no, così no vabbè, avete visto, via maxi blush rimel, se riesco ad aprirlo si, sì, questo ancora ha avuto vita intera, perché non se l'ho ancora rotto il coperchio, fa caso strano poco ne metto Voglio evitare effetto ivy. Ecco qua. Anche se la dice già ma non importa. Allora. Quell'altro pennello dove l'ho messo? No, non lo trovo, vabbè, non importa. Quella spugnetta volevo metterla, può utilizzarla per fare il check up di tutto il make up. Cioè il check-up serve diete, lo sapete, lo dice anche che io cosa vuol dire? Fare tutto un ripasso delle polveri dell'eccesso di delle polveri che ho applicato fino adesso, si. Sì. E niente. Poi poi poi poi poi. poi. Um, cosa mi manca adesso? Sì, è vero, avete ragione. Qualcosa manca il rossetto, come rossetto vado ad applicare Wild Combat Sublime 604. Sì, 604. E non metto matita perché tanto poi andrò a, mangiare, a mangiarmi qualche altra cosa. Sì, lo so che ho già fatto il pranzo però dopo la merenda dopo il pranzo volete o volete che faccia merenda e eh si sì. anche se la merenda l'ho già fatta ma va bene lo stesso qua anche il rossetto della ycon non è male per niente peccato lo sto finendo non ci crederete invece si sì, guardate lo sto completamente terminando però anche questo è bello cremoso si stende bene e um, ha una buona texture si sì, vabbè l'ho detto due volte ma è la verità è molto buono si sì. vuoi con questo qua vedete si sì. e che bel rosso che ha mm -hmm. bello è vero già mi piace occhi quasi sul rosso tendente un po' con nero un, una specie di nero intenso come si può dire effetto come si può dire arrabeggiante perché ho voluto, ho voluto fare gli occhi ispirati un po' ar agli arabi tipo un po' di arabeggiante con, gli con le labbra non tanto neutre una via di mezzo tipo rosso, un rosa nude, sì, diciamo di sì, non ho il rosa andiamo di Clio, ma pazienza. Io mi adatto a quello che ho, ovviamente. Parlo di trucco, ovviamente, visto che mi piace parlare di backup, anche se non ho il rosetto di Clio. Pazienza, uso quello che ho, io ho un iPhone quindi finisco waicon, quando avrò altre cose, finivo altre cose. C'è quello di pupa che ancora non ho avuto modo di. Cioè, l'ho utilizzato qualche volta e poi l'ho dimenticato, l'ho messo nel dimenticatoio, cioè da parte. E niente, ragazzi, questo è il mio look. Vi giro la camera e ve lo faccio vedere altra parte. Allora, ragazzi, questo qui è il mio look di stasera di pomeriggio. Non so manco cogliere il persone, quindi eh, ve lo farò vedere quando avrò pubblicato questo video lo mettere sopra l'impressione, questo è il mio trucco Vedete, già questo è il mio trucco E questo è Vedete, mi apro anche la testa così lo vedete meglio ecco qua questo è il mio trucco di oggi e niente ragazze rizzaniamo la base allora spero che questo video vi sia piaciuto mettetevi ultimi e noi ci si vede al prossimo video ragazze alla prossima e spollicciate se questo video vi è piaciuto commentate qua sotto nella sezione commenti iscrivetevi e attivate la campanella qualora voi dec decidiate no, decidete di um, attivare la campanella e rimanere aggiornati sul mio canale youtube ora non vedete tutta casino che c'è alle spalle però guardate un po' qua è una cosa allucinante è vero? è ora di darsi uno spingato e pulire il tutto prima che ci sia troppo casino niente a presto like questo è il trucco di oggi ve lo faccio rivedere e niente ciao allora non ho ancora finito Con no me he sacado ni con tres, no sé uh ¿no? -huh.